risposte della poesia ai drammi della storia fra Virgilio e alcuni poeti di oggi drammi della storia non ce ne mancano noi ne stiamo vivendo anche uno in diretta piuttosto severo e eh, la poesia spesso si rapporta a queste vicende eh, con i suoi mezzi che sono mezzi naturalmente così eh, inferiori alla portata della violenza della storia stessa ma hanno il fascino che consente di mantenere un ricordo negli uomini di ciò che è avvenuto. E, eh, ho voluto partire da Virgilio perché Virgilio è un poeta, è forse il maggior poeta latino, eh, così l'ha pensata Dante, così la pensano un po' tutti, eh, perché Virgilio è un poeta particolarmente vicino alla sofferenza degli esseri umani. Lo è fin dalla sua prima opera, su cui ci soffermeremo in particolare, le poliche, e lo è anche nel suo capolavoro l'Eneide. Eh, ho preparato dei materiali che poi a chi fa eh, piacere eh, poterne disporre eh, saranno naturalmente inviati e eh, parto da un episodio che riguarda un nostro poeta contemporaneo molto importante e cioè Giorgio Caproni. Eh, Giorgio Caproni è eh, appunto una delle voci più rilevanti del Novecento e eh, ricorre quest'anno, ricorreva in gennaio il trentennale della sua scomparsa e un giorno, poco dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, si è trovato in questa piazza di Genova, piazza bandiera, bombardata eh, severamente appunto eh, nel corso del conflitto. In questa piazza, tutto distrutto, vede, la prima volta stranamente perché risiedeva, era stato a Genova parecchio tempo, eh, in quel momento viveva a Roma ma era stato a Genova precedentemente, vede questa statua che intravedete qua eh, lateralmente ed è una statua di Enea con Anchise in spalla e con Ascanio accanto. È per lui un momento alto della vita, un momento di quelli in cui in un punto della tua cultura riconosci anche un punto di snodo della tua anima. Sentite cosa scrive svariati anni dopo e dopo aver più volte ripercorso questo momento. È quindi naturale che come la mia persona anche la mia, la mia poesia sia fatta in discreta misura di Genova. Non avrei mai scritto il passaggio d'Enea che è uno dei suoi poemetti più importanti se non avessi incontrato in piazza bandiera Enea in persona. Credo che Genova sia l'unica città del mondo ad aver eretto un monumento a Enea. A Enea, secondo la figurazione più scolastica, col vecchio Anchise in spalla e il figlio del Toscano per la mano, nulla d'eccezionale dal punto di vista artistico. Si tratta di un modesto fontanile opera del Baratta, inizio del Settecento, nel quale si servivano le bisagnine per lavare gli ortaggi, le erbivendole. Nulla di artisticamente eccezionale, ripeto, ma eccezionale è il fatto che giusto appunto Enea, scampato all'incendio di Troia, sia andato a finire proprio in una delle piazze più bombardate d'Italia. In quel povero Enea vi dichiaro il simbolo dell'uomo della mia generazione, solo, in piena guerra, a cercare di sostenere sulle spalle un passato, una tradizione, rollante da tutte le parti, e a cercare di portare a salvamento un futuro ancora così incerto da un reggio assiritto più bisognoso di guida che capace di fare da guida una folgorazione Enea una figura che può appartenere così al panorama degli studi scolastici diventa il simbolo di un intero percorso di vita e di un'intera situazione di vita di un uomo nel dopoguerra che si trova a dover ricostruire una propria esistenza come Enea Scampato alla guerra di Troia, costretto a cercare, nel suo caso migrando, una nuova terra in cui eh, collocarsi, in cui costruire la sua vita. Questo Enea eh, che sta portando il padre sulle spalle e ha il figlio Anchise e ha il figlio Ascania per mano, diventa quindi un simbolo alto. E eh, Caproni, vi dicevo, lo mette anche in versi qua eh, nella sua opera in versi, il meridiano che raccoglie tutte le sue poesie eh, ho ricavato una piccola strofa eh, dove lui ha messo in poesia quell'incontro così appassionante eh, diventa anche appunto protagonista dei suoi versi e diventa poi un simbolo eh, a valere per il resto dell'esistenza esistenza di Caproni tant'è che lui eh, per più di 40 volte ritorna in articoli, in resoconti, in interviste a parlare di questo evento eh, e tutte queste prose e, e queste poesie sono raccolte in questo volume a cuore di Filomena Giannotti eh, il mio Enea di Caproni uscito da Garzanti nel gennaio accanto a questo volume ho voluto mettervi una fotografia che mi è capitato di trovare sul giornale La Stampa nel 1995 all'epoca della guerra in Bosnia eh, questo è un Enea qualunque, un profugo di Bosnia che eh, appunto eh, sta eh, sfollando e anche lui ha il padre sulle spalle. E mi è sembrato un cortocircuito fra un motivo culturale e una concreta immagine della sofferenza di oggi degno di essere portato alla vostra attenzione. Eh, sto parlando di poeti italiani per eh, familiarizzarvi con la tematica, anche se poi eh, i protagonisti saranno un poeta ungherese e un poeta irlandese. Eh, anche grandi nomi della poesia italiana, Ungaretti e Montale, si sono raffrontati a eh, Virgilio per parlare di grandi dolori, di grandi difficoltà della loro vita. Eh, Giuseppe Ungaretti ha, scritto un, ha progettato e ha scritto in parte un poemetto che si intitola La terra promessa, sul quale ora non mi soffermerò, ma che getta le radici per l'appunto nell'Eneide. Eh, con alcunché d'aggiunto scrive della mia invenzione, poesia volendo che ogni uomo, suo talento, la ravvivi col sale della propria anima. E Io ve l'ho voluto riportare, anche se è laterale rispetto al tema che poi tratterò, perché dice in diverse due situazioni due frasi molto belle che secondo me vale la pena di ricordare. La prima riguarda tutto il passato della nostra tradizione e soprattutto naturalmente i poeti antichi. Noi possiamo amare profondamente, è segno d'umanità, non solo esseri scomparsi, ma esseri scomparsi che non abbiamo mai conosciuto. Virgilio, per esempio, eh, chi non vorrebbe di noi perlomeno che coltiviamo le scienze umane, e molti sono collegati oggi qui con noi, incontrarlo se c'è un al di là, mettersi in fila per incontrare Dante, ci saranno tante richieste, tante postulazioni in merito, o per incontrare altri poeti che abbiamo via via incontrato e amato, magari anche più eh, privatamente, meno condivisi da una massa di amanti della letteratura. E sempre Ungaretti scrive, e questo ci aiuta a entrare nella nostra tematica, Virgilio ci accompagna non più come un emblema, come un emblema come in fondo lo è per Caproni, ma come uno dei fatti della nostra vita, come di nuovo lo è per Caproni. Virgilio può diventare, come ogni poeta, un fatto, un dato concreto della nostra esistenza, e vado subito a darvene dimostrazione. Per farlo, parto dalla prima opera di Virgilio, Le Bucoliche. Questo nome strano, che risulterà abbastanza curioso per coloro che non praticano eh, i classici, eh, indica una raccolta di poesie pastorali. Il Bucolos è il mandriano in greco e il primo inventore diciamo di questa poesia è un poeta greco che si chiama Teocrito. Virgilio è un poeta latino, nasce vicino a Mantova. Nel 70 avanti Cristo, eh, subito crescendo eh, nei campi, matura un particolare amore per la natura, per la vita dei campi. Quando incontra quelle poesie di quell'autore greco Teocrito che ha messo in stilizzazione letteraria la vita dei pastori, se ne innamora. È per lui un libro, come mi piace dire, da conversione, e quindi eh, si getta anche in una emulazione di questi componimenti e decide di eh, scrivere anche lui dieci piccoli componimenti che normalmente noi chiamiamo ecloghe cioè piccoli componimenti scelti eh, in cui i personaggi siano personaggi pastorali ma Virgilio fa un passo avanti rispetto a Teocrito perché ospita fin dalla prima di queste composizioni all'interno del mondo pacificato, sereno, ameno, delle bucoliche la violenza della storia. Che cosa succede? A un certo punto nel Mantovano, in seguito alle guerre civili che hanno funestato il primo secolo a.C., dopo la battaglia di Filippi, che vede Ottaviano e Antonio battere i cesaricidi eh, Bruto e Cassio, eh, i campi della eh, zona eh, di Cremona, che era stata eh, fedele allo schieramento perdente vengono distribuiti ai veterani dello schieramento vincente quindi i contadini vengono espropriati ora pensate se improvvisamente venisse uno vi cacciasse di casa dicendo niente da fare ti abbiamo sconfitto, tu hai sostenuto i nostri nemici vattene da qualche parte ebbene Virgilio nelle sue bucoliche sono dieci componimenti costruiti secondo una struttura su cui non possiamo ora intrattenerci, nella prima e nella nona ospita la voce di questi espropriati la voce dell'esilio e eh, lo fa con estrema delicatezza eh, nella prima per esempio eh, assegnando a un, un pastore che si chiama Melibeo il ruolo dell'esula di colui che se ne deve andare e a Titiro il ruolo di colui che grazie a un favore particolare di un potente è riuscito a mantenere lo stesso il suo campo ebbene l'espropriato rivolgendosi a colui che rimane, traccia un quadro ideale di quello che è il mondo pacato, sereno, che ha perduto. E a noi importa leggerlo brevemente, perché poi vedremo con quale importanza ritorni nei poeti che vedremo successivamente. «Oh, fortunato vecchio, dunque, tuoi questi campi rimarranno, e per te bastanti, sebbene le pietre ovunque spuntino e la palude assedi i prati col fango e i giunchi, sono i campi poco omeni del mantovano, con sassi, palude. Nuovi pascoli non sedurranno le madri languenti del gregge, né un greggio vicino le contaminerà. o oh, fortunato vecchio, qui tra i noti fiumi e le sacre fonti gusterai l'opaco fresco. E di là come sempre la siepe del vicino confine che le api, iblee, al monte Iblea in Sicilia, pascolando spogliano dei fiori di salice, spesso con lieve sussurro ti inviterà a sognare. Di là sotto l'ertarube canterà al vento il potatore, senza posa intanto i tuoi cari colombi tuberanno e gemerà nell'aria la tortora dall'ormo. Qui vedete la grande finezza di aver fatto descrivere un mondo di pace a colui che se ne deve andare, a colui che lo deve abbandonare, che da ora in poi ne sarà privo e non canterà più, lo dice in un'altra battuta. L'ultima battuta dell'ecloga è un invito... Mancato, poi, di Titiro, e gli dice «Ma almeno questa sera potevi restare per un ultimo momento qui nel tuo paradiso. Qui non potevi restare a posare con me questa notte su verdi frasche, o le tenere e molle castagne, caccio abbondante, di lontano già fumano i tetti delle cascine e più grandi scendono dagli alti monti le ombre. Ma Melibeo non si fermerà». Titiro, nella prima ecloga, ha conservato il suo campo ed è, si ritiene, eh, una specie di controfigura di Virgilio che dovrebbe aver potuto conservare, almeno in un primo tempo, il suo campo di fronte a questi espropria, a questa violenza della storia. Ma c'è anche un'altra bucolica che parla di questo, ed è la Nona. E nella Nona si parla di un personaggio che brilla per la sua assenza e si chiama Menalca, il quale ha rischiato la vita per mantenere il proprio campo, che in un primo tempo sembrava aver conservato col canto, ma poi lo ha dovuto cedere alla violenza delle armi. Si incontrano due pastori e proprio all'inizio si scambiano queste parole. Dove ti porta Mary il tuo cammino per la via di Mantova in città? Ah, licida, guardate come sogno e realtà si incrociano in questo universo. Siamo in un universo fittizio, eh, artificiale, però siamo anche a Mantova contemporaneamente. Ah, lìcida che pena dover vivere, mai l'avrei creduto per vedere anche questa, un forestiero si è impossessato del nostro potere. Roba mia, ha intimato, e voi sgombrate vecchi coloni, sconfitti, umiliati, poiché la sorte rimescola ogni cosa. Ora proprio per lui portiamo via questi capretti, ma non con buon augurio. Eppure avevo saputo per certo, risponde Licida, che da là dove la collina inizia a piegare la cima e declina, scendendo in dolce clivo, giù fino all'acqua e fino ai vecchi faggi, cime oramai spezzate, tutto il vostro Menalca era riuscito a salvare con il canto. Sì, così si diceva, ma le nostre canzoni, carolicida tra le armi di Marte, tanto valgono quanto, nel repiro, le colombe sacre dicono, a sopraggiungere dell'Aquila, non mi avesse ammonito la cornacchia di sull'elci incavato a sinistra a troncare in un modo o nell'altro le nuove liti, già non sarebbe qui vivo il tuo meri, e nemmeno Menard. Ho voluto farvi questi esempi virgiliani perché Virgilio, in un mondo di fantasia che riprende da Teocrito, ha fatto un'operazione singolare, non so quanto consapevolmente o quanto invece sull'onda della ispirazione del genio creativo. Se non fosse per queste due poesie di Virgilio noi nulla sapremmo degli espropri a Mantova eh, fra il 41 e il 40 avanti Cristo, un caso di cronaca veramente minore. Eppure, eh, eppure queste poesie ce l'hanno conservato. E cosa è successo? Che Virgilio ha staccato... Dalla successione della cronaca, dei fatti quotidiani, quelli che noi oggi leggiamo sui giornali, dimenticandocene eh, alla catastrofe successiva, quattro giorni dopo, l'ha staccato dalla serie degli eventi di cronaca e l'ha collocato in un mondo di sogno, questo mondo dei pastori teocritei che lui riscrive a suo modo. E così facendo, paradossalmente, l'ha sottratto all'usura e l'ha consegnato all'universalità, tant'è che ancora oggi noi leggiamo il dolore di quei eh, contadini e di quei proprietari terrieri del Mantovano nel 41 a.C., grazie alla risposta che ha dato a quel dolore la poesia, isolandoli, collocandoli in un mondo di sogno che non li ha resi artificiosi, eh, finti, fittizi, ma li ha potenziati nel loro impatto umano. Molti passi di Virgilio sono quindi consegnati alla nostra memoria e qui avete visto il faggio spezzato che è il simbolo, se volete, eh, di una felicità perduta. Tant'è che all'inizio delle bucoliche, quando eh, si comincia il percorso all'interno di questa poesia, c'è il famoso... Incipit in cui Melibeo dice all'altro pastore fortunato che è potuto rimanere, «Titiro, tu reclinato sotto l'ampia corona di un faggio, sub te di fagi, vai componendo un canto silvestre su desile canna, noi lasciamo il suolo della patria e i dolci campi, noi fuggiamo in esilio dalla patria, tu, Titiro, placido all'ombra, insegna i boschi a cheggiare a de Belli». Il faggio, il simbolo di Virgilio, qui è ancora rigoglioso e sotto la sua ombra chi ti lo può cantare nella nona ecloga è spezzato simbolo di una felicità che è caduta e ora io qui potrei anche passare attraverso Montale per dimostrarvi come anche Montale ha voluto rifarsi a questo celebre inizio delle bucoliche l'ha fatto in una poesia che difende l'ambiente lo possiamo fare in fondo è una poesia molto molto breve e dice, sub termine fagi, cioè sotto l'ombra eh, del faggio, di un faggio, ma di quel faggio che simboleggia la pace in assoluto, non si starà molto allegri sotto alberi di stucco. Noi abbiamo creato un mondo che è artificiale, che è fatto di cemento, di stucco, e allora quale faggio possiamo, possiamo andare a trovare che ci dia questa pace? Se non fosse così perché su chi si abbatterebbe il grande colpo di scopa il grande colpo di scopa della morte della morte anche di un'intera stirpe di un intero genere si può facilmente allora abbattere di fronte a una popolazione che è stata così indifferente alla natura che l'ha voluta traviare che l'ha voluta perdere e questo dolore per un atteggiamento che oggi è di molta attualità di indifferenza nei riguardi dell'ambiente provato dal poeta Montale passa attraverso la memoria dell'ideale della, eh, della bellezza e della serenità che è eh, l'inicloga prima di Virgilio mentre passo al cuore del nostro eh, tema suggerisco di spegnere i microfoni perché ci sono dei ritorni e vi parlerò di due poeti come vi dicevo eh, un poeta irlandese Simusini, premio Nobel del 1995 e il uno dei maggiori poeti ungheresi, Miklos Radnoti, eh, che probabilmente non avrete mai sentito nominare. Forse i ragazzi, nessuno dei due, l'avranno sentito nominare. Ma che eh, spero che poi potrà incidersi nella vostra memoria. A Questa titolo di... ...è stata contaminata da un... Lasciare immediatamente la lezione per non prendere un virus. Che cosa succede, chiedo, ai nostri... ai nostri... Direttori. Maddalena mi sente? Sì, la sento, professore. Sto disattivando l'audio a tutti. Ma eh, più che altro è stato fatto questo annuncio che ci sarebbe stato un virus che ha invaso la conferenza e ci esorta a uscirne. Non so se sia uno scherzo di un buon tempone? sicuramente è uno scherzo benissimo, allora non ne teniamo conto e, ti, e tiriamo avanti mm? sì, sì, sì, grazie bene, perfetto e scusate, volevo condividere nuovamente lo schermo e eccolo qua vi dicevo che per fare diciamo così già subito uno spot a questo poeta meno noto ungherese voglio usare una frase di Elsa Morante una grande nostra scrittrice e quando l'ha scop eh, scoperto ha poi scritto in un suo bellissimo saggio eh, di impegno civile contro la guerra pro contro la bomba atomica è morto nel 1944, ma io solo da poco tempo ho saputo che era esistito e la scoperta che questo ragazzo ha potuto esistere sulla terra per me è stata una notizia piena di allegria. Dunque, vi dicevo, parto da Hini, che è uno dei più grandi poeti irlandesi. Ho avuto anche il piacere di incontrarlo quando proprio a Mantova ha preso il premio Virgilio eh, poco prima di scomparire e Scimosini, fra le altre cose, ha scritto poesia pastorale e ha eh, elaborato un saggio in cui si occupa dell'attendibilità della poesia pastorale di oggi. Noi abbiamo fatto il caso di Virgilio, ma è possibile seguire Virgilio e scrivere una poesia pastorale oggi o è, eh, o è una cosa artificiosa, una cosa accademica che non ci interessa? Ebbene... Eh, studiando questo problema, Scimusini prima sottolinea che in Virgilio, a dispetto della natura letteraria e della rappresentazione, il patto con la vita e i tempi reali è stato mantenuto sicché sì Virgilio supera quella che Hini chiama la prova dell'onestà, la prova, diciamo così, dell'onestà, il fare la poesia onesta, come propugnava il noto poeta italiano Umberto Saba. Ma Virgilio non resta isolato e allora Scimuscini in questo saggio che si intitola Eglogue in Extremis la capacità di resistenza della pastorale, esplora alcuni poeti che in situazioni di grandi difficoltà, soprattutto attorno alla Seconda Guerra Mondiale, hanno scritto poesia paradossalmente pastorale. In essi la poesia pastorale tocca i suoi momenti più alti, diviene forza unificante e nutrimento. La poesia pastorale, che noi saremmo abituati a pensare cosa dall'Accademia dell'Arcadia, un resoconto di vita in cui possiamo trovare un serio interesse e da cui si può trarre un serio piacere, se ti riesce a lasciarti più forte di prima. Risposta della poesia pastorale al dramma della storia. L'esempio che voglio farvi e poi torneremo anche a Scimusini, è proprio quello di Miklos Radnoti. Vedete qua storia di un poeta e di un taccuino. Perché? Perché è proprio da un taccuino che partiamo per una testimonianza estremamente commovente. Miklos Radnoti è un poeta eh, di origini ebraiche che si trova durante la seconda guerra mondiale nel pieno della persecuzione nazista eh, attiva nell'Ungheria occupata dai nazisti vi premetto subito che eh, fa una fine dolorosa viene a un certo punto eh, trucidato da una squadra eh, fino nazista sull'orlo di una fossa comune eh, in una località che si chiama Abda in Ungheria il 4 novembre 1944. Eh, qui vi ho messo anche poi una cartina dell'Ungheria, di questa città che si chiama Abda, vicino a Ghior e poi ci torneremo. Ma quello da cui vorrei partire è un dato estremamente singolare. È stato ucciso nel 1944, nel 1946 è stata riaperta una fossa comune in cui giacevano i corpi di vari eh, trucidati dai nazisti come lui eh, in quell'occasione. In uno di, questi, uno di questi corpi è ancora addosso un impermeabile e in questo impermeabile si trovano alcuni documenti, alcune foto tra cui questa, come vedete, è consunta dalle gore eh, delle infiltrazioni d'acqua nella fossa e soprattutto si trova un taccuino, un taccuino in cui sono conservate delle poesie. Questo ragazzo, durante la detenzione, ha scritto delle poesie e le ha consegnate a un taccuino che ha ottenuto, barattandolo con dei vestiti, da un giardiniere che stava a accudire i dintorni del campo di concentramento in Jugoslavia, nella località di Bor, dove lui era internato. Un motivo per cui questo taccuino si chiama Taccuino di Bor questo giovane internato in un campo di concentramento eh, scrive poesie e si premura di salvarle raccomanda in cinque lingue eh, francese, inglese, eh, serbo, ungherese e tedesco all'inizio del taccuino vedete quanto è stinto dalla permanenza nella fossa di consegnare questo taccuino, qualora venisse trovato, a un determinato professore dell'Università di Budapest che saprà cosa farne. La cosa più importante che questo ragazzo ha fatto nella sua detenzione in campo di concentramento è stato scrivere poesie. È stato scrivere queste dieci poesie, cinque delle quali sono quasi completamente dilavate, ma si sono salvate altrimenti, e, e, e cinque invece sono, sono rimaste. Ebbene, se voi le leggete, trovate come titolo Settima Ecloga, Ottava Ecloga. Questo ragazzo ha scritto in campo di concentramento delle bucoliche, della poesia pastorale. Come è stato possibile? Eh, vale la pena di ripercorrere brevemente eh, la avventura biografica di questo, di questo ragazzo. Tengo sott'occhio queste foto perché sono foto che da un lato hanno la eh, monumentalizzazione della sua operazione letteraria e dall'altro uno dei pochi momenti felici della sua vita, il viaggio di nozze con la moglie Fanny, gli armati sul lago Balaton. Bene, nasce il 5 maggio del 1909 e già subito nasce sotto una cattiva stella. È eh, il primo di due gemelli e l'altro suo fratellino e anche la mamma muoiono durante il parto. Viene adottato dalla... Diciamo, il padre si risposa e eh, la mamma eh, adottiva eh, nulla gli dice di questa sua... Eh, condizione, lo prenderà nel 21 a 12 anni quando muore anche suo padre allora la madre adottiva gli rivela com'è andata la sua esistenza e questo è per lui una, un colpo naturalmente molto molto crudele, perde d'un colpo il padre, la madre e anche il fratello che era nato insieme a lui viene affidato a uno zio che lo vuole avviare a degli studi economici eh, però capita che si rompa una gamba, così lungo eh, le attività scapestrate della gioventù, e si è costretto per un certo periodo a letto. In quel frangente scopre la letteratura, perché per ingannare il tempo si mette a leggere e scopre una passione che lo comincia a divorare. E conseguentemente impara molte lingue, impara a leggere eh, le sue poesie eh, preferite in greco, in latino, in inglese, in francese, eh, decide di iscriversi a lettere, essendo ebreo non lo fanno scrivere a Budapest e già comincia una ghettizzazione, si deve iscrivere a una a un università periferica nella città di Zeged, eh, vedete qui molto a sud di Budapest, anche lì comincia eh, a subire angherie soprusi per la sua eh, matrice ebraica, nello stesso tempo, però comincia a scrivere poesie. Nel 1934 si laurea, nel 1935 si sposa con quella bellissima fanciulla che vi ho mostrato prima e che rivedremo in altre foto eh, successive, e eh, l'anno decisivo per lui è il 1937. Succedono tre cose importanti. La prima è che eh, vince un premio letterario, eh, il premio Baumgarten, eh, e può fare un viaggio a Parigi con sua moglie dal 20 giugno al 17 luglio del 1937. La seconda è che però nel frattempo è scoppiata la guerra civile di Spagna, eh, la Spagna è lacerata nella lotta fra le forze diciamo così per schematizzare della destra eh, capeggiate da Francisco Franco che poi vincerà e quelle della sinistra e nel, nel 26 aprile del 37 eh, abbiamo la famosa strage di Guernica il bombardamento eh, della città di Guernica con aerei anche messi a disposizione dai nazisti eh, che segna uno degli episodi più famosi della guerra di Spagna Picasso dipinge il suo famoso quadro e lo espone a Parigi nell'esposizione universale dove radnoti che a Parigi in quel periodo è in grado di conoscerlo e di venire a conoscenza eh, dei grandi rivolgimenti che si stanno svolgendo eh, nella Spagna in Europa e delle posizioni degli intellettuali che vivono nella capitale francese e poi succede un'altra cosa che può apparire marginale nella vita di una persona un letterato ungherese eh, concepisce l'idea di scrivere di fare una traduzione delle bucoliche di virgilio assegnando ad alcuni poeti contemporanei alcune delle bucoliche e recuperando altre traduzioni dalla tradizione ungherese Ravnoti viene incaricato di tradurre eh, la nona ecloga di Virgilio. Da quel momento, le bucoliche di Virgilio diventano un suo libro da conversione. Il mondo virgiliano, il mondo pastorale, diventa un suo punto di riferimento. Per questo, nel taccuino che lui scrive in campo di concentramento, troveremo delle ecloghe. Ma è interessante che la prima di queste ecloghe. E rapidamente ve la vado a mostrare, è scritta direttamente nel 1938, subito dopo queste esperienze, viene tradotta in italiano in questa raccolta, mi capirebbero le scimmie, eh, a cura di Edith Brooke per Donzelli, editore, e la cosa interessante è che, distinto, Rabnoti fa la stessa cosa di Virgilio, e cioè stacca un episodio della storia dalla storia e lo colloca in questo mondo di sogni. Dialogano un pastore e un poeta, non sappiamo nemmeno bene in quale tempo, in quale luogo, sappiamo che sono un pastore e un poeta. E a un certo punto eh, si commentano amaramente i tempi che stanno correndo e il pastore Dice il poeta: si dice che sulla vetta selvaggia dei Pirenei bocche di cannoni roventi rispondono tra i cadaveri congelati nel sangue. Orse e soldati insieme fuggono da lì. Eserciti di donne, bambini e vecchi scappano con i loro fagotti. Si schiacciano a terra. Se sopra comincia a girare la morte, i nazisti. Così, sono così tanti cadaveri, nessuno può ricomporli. Conosci Federico? È fuggito? Dimmi. Federico è Federico Bersia Lorca? un altro poeta, un poeta importante, eh, lo sanno tutti coloro che amano un po' la letteratura, i ragazzi che si affacciano adesso gli studi, impareranno a conoscerlo, un poeta importante che è fra le prime vittime della guerra di Spagna, fra le prime vittime illustri, il 19 agosto del 1936 viene fucilato dai fascisti durante la guerra civile perché omosessuale e perché repubblicano. Ed eccolo a fiorare in questa bucolica, un personaggio della vita reale, della vita storica, un poeta che non è fuggito, l'hanno ucciso due anni fa a Granada. García Lorca è morto, nessuno me l'aveva detto, dalla guerra la notizia corre veloce e chi è poeta sparisce così, ma l'Europa l'ha commemorato quel lutto? E il poeta nemmeno se ne è accorta. E già tanto se il vento frugando tra le braci trova qualche frammento al posto del rogo e ne prende nota tanto rimarrà ai posteri curiosi della sua opera e allora il pastore chiede al poeta ma tu allora come fai a vivere in questo mondo che uccide la tenerezza che con violenza sopprime la delicatezza del verso e della ricerca della bellezza e il poeta gli risponde possono le tue parole vereco in quest'epoca tra i cannoni, tra i villaggi bruciati i villaggi orfani comunque scrivo e vivo in mezzo al mondo malato come vive lì quel tronco sa che sarà sradicato ha già la croce bianca che segnala domani al tagliaboschi dove estirpare, in attesa butta nuove gemme beato te, qui c'è quiete qui è raro il lupo e spesso dimentichi che il gregge non è tuo perché è da mesi che il padrone non ti fa visita benedica il cielo la vecchia sera mi cadrà addosso prima che arrivi a casa la farfalla del crepuscolo già svolazza frullando l'argento delle ali c'è un'imitazione di Virgilio ma c'è anche l'imitazione del profondo senso delle bucoliche come vi dicevo e c'è cioè l'operazione letteraria di staccare un dolore dalla storia collocarlo in un mondo di sogno consegnandolo così all'universalità Scrive nel suo saggio Cimusini che anche qui c'è un forte senso di ordine devastato e l'Eden e la storia sono in conflitto. Il poeta come può resistere di fronte a ciò? Non può resistere, ma come l'albero che continua a gemmare fino al momento in cui verrà eh, sradicato, così il poeta gemma le sue poesie. La prima è la prima di una serie di eclode virgiliane che Radnoti, eh, che Radnoti scriverà. Qui di nuovo vedete sua moglie Fanny, che poi è diventata una importante eh, personalità della vita letteraria ungherese, si è spenta a 103 anni, qualche, qualche anno fa. Ebbene, che cosa succede a eh, Radnoti? In Ungheria eh, la persecuzione ebraica si inventa una formula particolare, quella dei eh, battaglioni di eh, lavoro, cioè i eh, giovani eh, di eh, stirpe ebraica vengono eh, praticamente sequestrati e eh, messi nei battaglioni militari come inservienti, come schiavi, hanno qualche residuo diritto, per esempio ricevere posta, però di fatto eh, devono, disarmati, servire i militari in tutti i loro bisogni. Eh, Radnoti viene coscritto due volte in questi battaglioni di lavoro, la seconda volta viene fra l'altro eh, a un certo punto per non aver salutato un superiore in realtà non si era accorto di lui perché stava leggendo il giornale a una fermata del tram ma quello naturalmente lo ha assal salito, lo ha accusato a torto di aver commesso un crimine e lo ha fatto rotolare nel fango per ore fra le percosse degli altri sì che poi alla fine è stato congedato per inabilità ma per una terza volta viene arruolato quando ormai i nazisti sono padroni del... Paese ungherese nel 44 i tedeschi entrano a budapest radnoti salva i suoi scritti ma non fugge come pure gli è stato proposto con un passaporto falso il 20 maggio viene deportato in eh, jugoslavia eh, torno rapidamente alla cartina vi faccio vedere dove è stato deportato è stato deportato a bor quindi qui vedete l'ungheria eh, l'ungheria confina poi con la Serbia e, e viene portato a Bor che è in realtà un universo concentrazionario. Ci sono sette campi eh, di lavoro. Eh, lui capita in un campo che si chiama Heidenau, dove per fortuna c'è un oppressore relativamente eh, mite. Eh, normalmente gli ungheresi erano così feroci che talvolta addirittura i nazisti dovevano intervenire per moderare le loro punizioni che avrebbero inutilmente logorato la forza lavoro schiavile eh, asservita a queste eh, miniere e a questi lavori nei campi di concentramento. Ma da questo punto di vista in un primo momento Radnoti è fortunato perché incontra un capo eh, campo che si chiama Antal Zal eh, piuttosto mite che consente addirittura ai eh, detenuti di intrattenersi da sera in serate culturali animate da un amico di eh, Radnoti violinista Miklos Lorsi e da eh, Radnoti stesso su tutto questo è stato tratto anche un film che si intitola Marcia Forzata e, e che eh, non si trova tanto facilmente a dire il vero fra l'altro non è tradotto in italiano prende il nome da una poesia di Radnoti che poi leggeremo e dove c'è appunto anche una sequenza in cui c'è questo violinista che suona e c'è Radnoti che recita una poesia a quello che veniva chiamato il circolo di Radnoti. Questo ambiente della camerata ritorna in una delle ecloghe che eh, appartengono al diario. Fra l'altro è una delle ecloghe rovinate ma eh, è, è stata conservata per uno scherzo della sorte. E scherzo su cui però mi soffermerò subito dopo a proposito di marcia forzata eh, vi ho messo a lato di questa poesia che ora rapidamente leggo insieme a voi per farvi vedere di nuovo come la poesia tocchi la tragedia eh, dei quadri di Chagall, Chagall po eh, poeta della pittura eh, 1887-1895, anche lui è vissuto molto molto a lungo, ama queste figure volanti eh, che ricorrono lungo tutta la sua produzione e qualche studioso ha sostenuto che a queste figure volanti si sia ispirato Radnoti quando qui immagina le anime dei detenuti come lui staccarsi nel sonno dalla loro situazione e volare nostalgicamente verso casa. Settima ecloga perché siamo nel solco delle bucoliche virgiliane, anche se qui non c'è quasi più niente di pastorale. Però è una presa diretta su un momento di dolore che non potrà, eh, che non potrà mancare di eh, commuoverci. Scrive Radnuti. Lo scrive in forma di lettera alla sua bellissima Fanny, che vedete ancora qui in queste splendide foto e ho ricavato dal sito dell'Accademia Ungherese eh, delle Scienze, dove troverete, anche con un link che è indicato in questi materiali, tutte le notizie che desiderate su Radnoti, in inglese naturalmente, e in ungherese se lo conoscete. Vedi, imbrunisce, l'atroce barriera di quercia col fregio di filo spinato, sta così sospesa che nel buio si dilegua. Lo sguardo va lento oltre la cornice del campo, la mente, la mente soltanto conosce la tensione del filo. Vedi, cara, qui è così che si libera l'immaginazione, il sogno, il bel liberatore scioglie i nostri corpi sfatti e allora il campo si avvia alla volta di casa. A Brandelli e Calvi, russando, volano i prigionieri dall'alto della cieca Serbia verso il paesaggio di casa che si cela. Paesaggio di casa che si cela. Ma c'è ancora una casa. Una bomba non l'avrà colpita. È come quando c'eruolammo. Lo stremato compagno di destra, quello a sinistra. Vedranno mai una casa? Dimmi, laggiù c'è una casa dove ancora qualcuno intende l'esametro? Il metodo del bucolico. Senza strumenti, riga dopo riga, tastando, scrivo i miei versi nella penombra, così come vivo. Cieco, come un bruco che striscia le sue dieci dita sulla carta. Il quaderno, la torcia, tutto mi fu tolto dagli scherani del campo. Non arriva più neanche la posta. Solo la nebbia scende sulle nostre baracche. Tra notizie allarmanti e cimici. Qui nelle montagne convivono il francese, e il polacco, l'italiano chiassoso, l'ebreo assorto, il serbo scismatico, febbricitanti e con i corpi piagati, Nonostante tutto vivono la stessa vita in attesa di una buona nuova, una bella parola di donna, un destino libero umano, una fine irraggiungibile, aspettando il miracolo. Sono disteso sul legno, un animale prigioniero, tra i parassiti, tra un'onda e l'altra di pulci, quando l'orda delle mosche si è placata. Vedi, è sera, un giorno di prigionia e un giorno di vita in meno, il campo dorme, sul paesaggio splende la luna e a quella sua luce il filo spinato è nuovamente teso, dalla finestra seguo sul muro le ombre delle guardie armate tra le voci della notte. Vedi, cara, il campo dorme, i sogni frusciano. Chi si sveglia di soprassalto si rigira nel suo stretto lembo e di nuovo sprofonda nel sonno con il volto che si illumina. Io solo sono sveglio, seduto, assaporo la cicca in bocca invece di un tuo bacio. E il sonno tarda a portarmi conforto perché ormai non posso più morire né vivere senza di te questa poesia è scritta nel luglio del 1944. il 29 di agosto 5 dei 7 campi eh, dei profughi sono evacuati per la pressione dei partigiani jugoslavi 50.000 persone si mettono in marcia confluendo nel capo lager diciamo nel lager principale che si chiama Berlini da lì verranno avviati con marce forzate verso eh, l'interno eh, dell'impero eh, tedesco, verso altri lager. Il 15 settembre Radnoti scrive una poesia che si chiama Marcia Forzata, che racconta per l'appunto eh, questa marcia che lui ha dovuto sostenere con eh, le solite scarpe antifuga, gli zoccoli antifuga, eh, per eh, raggiungere questo campo, e racconta come naturalmente chi non ce la facesse, chi fosse eh, preso dalla fatica o cadesse, venisse giustiziato rapidamente dalle truppe naziste con un colpo alla nuca. Ora la leggiamo, eh, però va detto prima che eh, vengono stabiliti due contingenti per sgombrare il campo. Uno parte il 17 settembre, e l'altro partirà eh, successivamente eh, il 29 settembre Radnoti sarebbe stato assegnato al secondo quello del 29 settembre ma paradossalmente per la sfortuna un suo amico credendo di fargli un favore di mandarlo in Ungheria prima lo fa trasferire nel primo scaglione ora il secondo scaglione quello del, sette del 29 settembre sarà integralmente liberato il 30 settembre dai partigiani di Tito il primo scaglione, invece, affronta una marcia della morte esattamente come una marcia forzata. Marcia della morte che, appunto, esaspererà il fisico di questi eh, sventurati deportati e si concluderà eh, sul fiume eh, vicino ad Abda quando, non essendo più in grado di procedere, verranno tutti uccisi e gettati nella fossa comune. Ancora una volta Radnoti si premura di salvare si affretta a copiare alcune poesie che ha scritto e a darle a un amico che sta nell'altro scaglione e per questo si sono salvate. La poesia Marcia Forzata, che adesso leggiamo, è così nel taccuino di Lavata ed è così nella copia che ne ha tratta e consegnata all'amico che si è salvato. In tutte e due queste poesie vedete che c'è uno spazio bianco in mezzo. Questo spazio è uno spazio importante è lo spazio che indica colui che sta facendo questa marcia che è caduto e che si rialza perché deve assolutamente sopravvivere deve assolutamente riuscire a tornare a casa purtroppo la traduzione italiana non ha rispettato questa spaziatura ma io la introdurrò leggendola e fin da ora vi faccio notare che questo, questa poesia è quasi la nona ecloga di eh, Radnuti le sue bucoli che si fermano all'ottava questa però è una poesia che richiama esattamente il faggio spezzato della, nova, della nonna bucolica di Virgilio, qui c'è il pruno spezzato della casa di, eh, di Fanni, e quell'ambiente eh, edenico con le api che, eh, che volano, con la siepe che eh, lo circonda, che abbiamo letto nella prima bucolica di Virgilio, e nelle parole di Medibeo che doveva abbandonare quell'Eden è pazzo, chi è crollato si rialza, di nuovo si incammina e con dolore errante muove ginocchia e caviglie eppure si avvia sulla strada come se avesse le ali il fosso lo chiama invano, non ha il coraggio di restare e se chiedi perché no forse ancora ti risponde che è atteso da una donna, da una morte più saggia una morte bella eppure è pazzo, il in insueto perché laggiù sopra le case da tempo non gira più che vento bruciacchiato, il muro è steso sulla schiena e il pruno è spezzato, e la paura è il manto delle notti in patria. Oh, se potessi credere, non solo portare nel cuore tutto ciò che ancora vale, e c'è una casa dove tornare se ci fosse, e come una volta la fresca veranda bronzerebbe l'ape della pace mentre si fredda la marmellata di prugne e il silenzio di fine estate prenderebbe il sole nei giardini sonnolenti e tra le fronde condolerebbero frutti nudi e fanni mi attenderebbe bionda davanti alla fitta siepe e lentamente il lento mattino disegnerebbe l'ombra forse è possibile ancora la luna oggi è così tonda non passarmi oltre amico sgridami e mi rialza sgridarsi a vicenda per convincersi a continuare a continuare a mantenere una speranza l'ultima poesia conservata nel taccuino è la quarta di una serie di cartoline postali ed è una poesia drammatica perché è la poesia che ritrae l'esecuzione dell'amico violinista Miklos Lorsi accanto alla poeta anche lui caduto e preconizza che andrà così, infatti anche per lui questa poesia del 31 ottobre e eh, Radnoti verrà ucciso il 4 di novembre. Gli crollai accanto a Miklos. Il corpo era voltato, già rigido, come una corda che si spezza, una pallottola nella nuca. «Anche tu finirai così», mi sussurravo. «Resta pure disteso tranquillo, ora dalla pazienza fiorisce la morte». «Der spring sono sopra di me, e fango misto sangue si raggrumava nel mio orecchio. La beva nazista che ha ucciso in questo modo l'amico, beffardamente dice, ah, sta ancora saltando, le contrazioni muscolari del corpo, che eh, sta perdendo gli ultimi sprazzi di vita. Come vi dicevo, continua la marcia, Radnoti, a un certo punto è estenuato, viene messo su un carro con alcuni altri compagni, vengono mandati a un ospedale militare, ma l'ospedale militare col pretesto di essere esaurito li rifiuta, li rifiuta in realtà perché sono ebrei, vanno a un altro ospedale militare, anche lì rifiuto, e allora gli abuzzini si stufano, li portano in campagna, gli fanno scavare una fossa, e sull'orlo di quella fossa sparano tutti un colpo nella nuca. Arriviamo all'agosto del 46, quando la fossa viene riaperta. Fanny viene chiamata a riconoscere il corpo. E qui avviene questa cosa estremamente commovente, che è raffigurata in questa fotografia presa dal catalogo eh, della mostra fatta nel centenario della nascita di Radnoti e consegnata a quel sito dell'Accademia Ungherese che vi segnalavo. Fanny raccoglie sulla fossa un uh, arbusto di cotone e dice è questa la vera tomba del mio marito perché questo arbusto è cresciuto su questa fossa si è nutrito dei suoi umori per questi due anni ovunque lo seppelliamo e adesso riposa nel cimitero monumentale di Budapest eh, sarà sempre questo cotone la sua vera tomba ed è questo il vero eh, stelo di cotone seccato che è stato poi assunto come logo della mostra eh, su eh, Radnoti chiudo scusate, tornando a Scimusini eh, così vive un poeta, così muore un poeta di fronte alla eh, violenza della storia alza Virgilio... la mano, alza la mano se ti faresti quella Virgilio però c'è un microfono che va spento era consapevole del dolore ma anche della speranza e scrisse una famosa ecloga la quarta in cui immaginava che la nascita di un bambino potesse risanare tutta la crudeltà dell'umanità è un'ecloga che è probabilmente anche un po' cortigiana però presenta eh, questa speranza di rinascita eh, una speranza in cui tutto il resto della nostra perversione, le tracce dei nostri crimini verranno riscattati dalla nascita di questo huer, di questo fanciullo che salverà il mondo. Sapete tutti che poi l'interpretazione cristiana ha voluto che fosse una profezia del Cristo, ma invece era probabilmente lo sfruttamento di una profezia pagana che richiamava la rinascita dei secoli eh, pagani e che Virgilio applica alla nascita di qualche personaggio illustre della sua epoca lo dico perché torno e chiudo su Shimus Hini ebbene Shimus Hini eh, grande poeta laureato Nobel del 95 alle soglie del cambio di millennio del 2000 viene pregato da eh, l'autorità dell'Irlanda del Nord di scrivere una poesia per il nuovo millennio. E allora che cosa fa? Eh, approfitta del fatto che sta nascendo una sua nipotina e recupera il discorso virgiliano della quarta ecloga, accostando quella profezia di riscatto a una profezia che si sente di fare lui eh, dalla sua Irlanda, che non contiene più le erbe eh, lussureggianti con cui la culla del puer verrà adornato, la colocase, il baccar, la canto, ma il modesto trifoglio, simbolo dell'Irlanda stessa, e non si rivolge più alle muse siciliane che erano state le muse di Teocrito, ma alle muse della Ban Valley, cioè della valle del fiume Ban, che è il fiume su cui lui è cresciuto, e chiede loro un canto che saluti, eh, che saluti la eh, nuova era un canto di speranza e su questo canto di speranza io vado a chiudere ma eh, tento se ci riesco con eh, i mezzi a disposizione eh, di leggervi questa poesia eh, commentandola con delle immagini che proietterò in una, in una sequenza eh, è una poesia in cui un poeta si mette a dialogare niente meno che con Virgilio. Il poeta Cimussini dialoga con Virgilio e tutti e due, è simbolo di una poesia antica, è simbolo di una poesia moderna, che nasce sulla poesia antica, che riscrive la poesia eh, antica per rilanciarne il messaggio anche oggi, in coro sperano in un'umanità migliore e scrivono con questa speranza c'è stata un'eclissi, un eclissi, eclissi, ha seminato sgomento il mondo non sembra andare verso la bellezza sembra andare verso il canto dei mali della terra come dice una famosa raccolta di eh, canti eh, del compositore austriaco Gustav Mahler di cui vedrete la copertina in queste nostre sequenze alcune immagini sono immagini dure, già ve lo dico una è la famosa immagine eh, del bombardamento al Napal al Napam in Vietnam e eh, l'ho messa però perché successivamente questa bimba è sopravvissuta e quantunque piagata come vedete dalla bomba incendiaria che ne ha strinato la schiena ha potuto anche lei mettere al mondo un figlio anche lei lanciarsi verso una speranza una speranza in questo caso in carne e ossa e noi invece andiamo a leggere di una speranza eh, letteraria eh, si comincia con l'Irlanda questa è appunto l'Irlanda del Nord questa è la valle del Ban le muse del Ban sono invocate dal poeta muse della Ban Valley dateci un canto degno qualcosa che alzi il velo sul futuro frasi solenni come e venne il tempo come in principio, fate che non si dolgano Virgilio, mio segreto maestro di campagna e la creatura attesa, che possa io cantare a Dio piacendo per lei e per la sua generazione non tempi migliori. Virgilio, di queste mie parole, Carmen, Ordo, aspettate che adesso vedo se riesco a far ripartire la presentazione, Eccola qua, tu seculum, gens, tu dovrai fare tesoro, consapevolezza del loro senso non potrà mancare, credo, né alla tua lingua né al tuo paese, anche a questo punto, poesia, ordine i tempi, la stirpe, male e rinnovamento. Nasce un bimbo e un'ondata spazza via tutto il marciume. Tutto ciò che vi macchia dentro di voi l'avete assimilato. Grumo di terra, voglia sulla pelle. Creta. Come la creta insanguinata. Ma al rompersi delle acque la fiumana del Banna tracinerà e nessun segno resterà a distinguere una riva dall'altra. Per la valle sarà un lavacro, come per la neonata. Poeta, vacatum orbem. Troppo impegnative, forse, queste parole. Già orbe, solo. Che cosa mai potrebbe corrispondervi qui? Lo scorso mese, con l'eclissi di sole, il vento si fermò, premonizione di gelo millenario e senza uccelli. Buio. Ha preso forma un'aura di primordio, di cosa ultima. Una coscienza nata, mentre il nome rivelava il suo senso, e vidi l'orbe. Virgilio Nessuna eclissi per questa bambina. Dentro la carrozzina sentirà sopra la testolina di vestale soltanto il fresco della capottina. Fiori di campo si impiglieranno ai raggi delle ruote, nelle sere d'estate starà ad ascoltare sbuffi e tonfi via via nel mungitoio. E mai dovrà avvertire vicino a lei scoppio di bombe e spari di fucile. Poeta Ricordo, non so come, le mattine di San Patrizio mia madre mi mandava lungo la ferrovia in cerca di quell'esile piantina trilobata intoccabile quasi, il trifoglio, dalle radici attorte, avviticchiate e serpeggianti, tenaci, sottili, invasive tra i sassi del binario. Le foglioline scrollavano giù squame di guazza, spruzzi, dai dotti lacrimali. Bimba in arrivo, non ci vorrà molto perché tu scenda tra di noi. Tua madre già mostra i segni, mentre nel tramonto passeggia lenta tra le rotoballe. Ecco, il pianeta Terra oscilla appeso alla sua grande catena, e assomiglia a un dentarolo. La tua carrozzina aspetta qui nell'angolo. Le vacche sono all'aperto. Dentro il mugitoio sciacquano il pavimento. E vi ringrazio. Termino. Chiudo la condivisione dello schermo e resto a disposizione delle vostre domande. Grazie.